per la volontaria disclosure a chi conviene? abbiamo giorni di forte agitazione non solo per chi deve fare la volontaria disclosure le adesioni si sono moltiplicate negli ultimi giorni a dare una forte spinta è stato il decreto sul raddoppio dei termini purtroppo è diventato attuativo solo il 2 settembre molto tardi la data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale in questo video vedrai che fai ancora in tempo a salvarti, ma ti devi muovere subito, subito. Ancora non è troppo tardi, ce la puoi fare. Buongiorno, vi parla Enzo Caputo, avvocato svizzero da Parateplatz, unico con SwissBankingLowers.com. La nuova circolare del 28 agosto è la quarta, ed è stata fatta solo un mese prima della scadenza del 30 settembre. Le domande presentate sono salite a 15.000. A maggio erano solo mille domande. Lo tsunami delle adesioni arriva in questo momento. La maggior parte non si è ancora mossa sperando in un miracolo. Tanti studi professionali a pochissimi giorni dal termine non accettano nuovi clienti. Cosa sarà di loro? Tutti chiedono la proroga, professionisti, l'ordine dei commercialisti, politici, con in prima fila i presidenti delle commissioni finanze di Camera e Senato, la stessa agenzia delle entrate per voce della sua presidente, Rossella Orlandi. Tutti d'accordo che sia necessaria la proroga ma niente di ufficiale fino ad oggi. Anche la proroga del 14 settembre non è una vera proroga, tanto che in molti finora hanno dato per scontato l'annuncio di una proroga, magari proprio nell'ultimo giorno, prima della scadenza, questa speculazione potrebbe essere fatale. La proroga conviene a tutti. Le quattro circolari che hanno eliminato alcuni dubbi e ostacoli sono arrivate, purtroppo in ritardo molto tardi sono arrivate senza dubbio il successo della volontaria disclosure è legata alla proroga lo tsunami di adesioni degli ultimi giorni dimostra l'enorme potenziale latente della volontaria disclosure il potenziale enorme di raccogliere capitali alcuni politici da sempre ostili alla volontaria disclosure sono contrari ad una proroga lo stesso ministro Piercarlo Padoan interpellato sulla proroga, ha dichiarato «i termini rimangono quelli fissati». Dunque, niente proroga. Perché? È semplice. Se l'obiettivo è solo quello di fare cassa, lo Stato non ha bisogno di nessuna proroga. Infatti, incassa molto, ma molto di più, a partire dal 2018. In un secondo momento, li va a prendere tutti, tantissimi, specialmente imprenditori, non si presentano per il 30 settembre all'appello con l'Agenzia delle Entrate per paura di contaminare la loro impresa. Non importa, il governo ha tutti gli strumenti in mano. Il governo ha la capacità di andare a stanare uno dopo l'altro. Richieste di gruppo, scambio automatico delle informazioni, le liverless delle quali abbiamo parlato in altri video sono queste le armi molto efficaci che il governo ha in mano e sono queste le armi che criminalizzeranno un'intera classe di evasori non ci sarà scampo per nessuno le sanzioni penali faranno scattare le manette e il prezzo da pagare sarà salato ma non solo in denaro ma con la prigione come già successo in altre nazioni, soprattutto in America, negli Stati Uniti d'America. Esitare ulteriormente ti costa caro. Vuol dire che stai giocando col fuoco rischiando la tua libertà e la serenità della tua famiglia. Pensaci bene, non ti puoi più permettere di fare errori adesso. Fai ancora in tempo a salvarti. Prendi in mano un telefono neutrale oggi stesso e digita lo 4444 e fissa urgentemente un appuntamento con me qui a Zurigo e ti sentirai molto meglio perché hai fatto il primo passo per salvare te e la tua famiglia non esitare ti puoi salvare ancora e fai ancora in tempo grazie dell'ascolto, una bella giornata